Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico trinoculare, un microscopio importante, di qualità, molto valido per osservare oggetti e per osservare la profondità degli stessi. Qui lo vediamo impiegato per osservare un minerale, una fluorite. Adesso passiamo a identificare le parti che compongono il microscopio. Partiamo dagli oculari, dove chi osserva pone gli occhi. Qui abbiamo due oculari da 10x. Adesso vediamo l'obiettivo, e dove mettiamo l'oggetto da osservare. Questa invece è la manopola che controlla lo zoom, per variare gli ingrandimenti. Abbiamo un valore che va da 1 a 4 in questo caso e quindi l'ingrandimento totale varierà, varierà da 10x a 40x. Qui invece vediamo l'attacco per telecamera o per macchina fotografica, è il cosiddetto terzo occhio. Qui sotto invece vediamo la luce. Prima abbiamo indicato la luce, è una luce incidente. La luce incidente nella stereoscopia può essere da sopra oppure anche da sotto oppure contemporaneamente in microscopia la luce è importantissima dobbiamo illuminare sempre bene l'oggetto da osservare la messa a fuoco avviene tramite la regolazione di questa manopola regolando questa manopola Possiamo alzare ed abbassare la cremagliera per la messa a fuoco dell'oggetto da osservare. Qui vediamo il microscopio. Questo è l'interruttore che controlla la luce. Accesa spinta, mentre questa manopola permette di azionare la luce, la luce da sopra, da sotto e contemporaneamente. qui stiamo osservando un minerale, invece qui passiamo ad osservare un orologio, i meccanismi interni di un orologio. Il microscopio stereoscopico ha tantissimi utilizzi, viene usato per osservare minerali, fossili, fiori, foglie, viene usato in elettronica per osservare schede, circuiti stampati, in numismatica nel restauro, è utilizzato in micromeccanica, viene impiegato per osservare insetti, è uno strumento di lavoro per orafi, gemmologi e anche incastonatori.